Allora, l'acqua bolle, quindi buttare la pasta, qui facile. Buonasera, vorrei ordinare una pizza. E qui potrei benissimo chiudere il video. Ma Nico, non sei felice di vivere da solo ed essere indipendente? Indipendente? Ma da cosa? Da togliere i residui di cibo dal lavandino? Dall'andare in bagno a cagare e non essendoci nessuno che mi rompe resto pure mezze giornate sul vader a cazzeggiare con lo smartphone fino a quando non mi rendo conto di avere batteria scarica e oltretutto aver perso l'uso delle gambe per la mancanza di afflusso di sangue. E quindi a quel punto che fai? Resti lì, inerme. Oppure quando ti svegli, vai in cucina e ti chiedi come hai fatto a produrre così tanta spazzatura in un solo giorno. Come? Dio, dimmelo tu. Non dare la colpa a me, fai solo schifo figliolo. Grazie eh. Prego. Produco talmente tanta plastica che se Greta Thunberg lo sapesse vivrebbe davanti casa mia tutti i giorni e fa manifestazione col cartello, sicuro. messaggio è che ci stiamo cacando sotto! Per carità io sono a favore della raccolta differenziata eh Cioè che è Il problema è che quando vai di corsa La accantoni tutti da una parte Convinto che tanto poi prima o poi Buongiorno al pubblico maschile buongiorno al pubblico maschile Spine il A parafoco Ehi ma è del mestiere questo? No Convinto che prima o poi la smisterai Perché tanto sta lì dove va? Cioè mica scappa. No Non succederà mai Sapete perché? Ma ah, io che c***o ne so, scusate Perché quando finalmente ti decidi a smistarla Trovi bottiglie, lattine con formaggio fuso attaccato E qualche amico creduto scomparso <tose> Grazie per avermi salvato Da quant'è eri? Da circa dieci mesi, ma perché non mi abbracci? Ah uh, no Intanto metti questa È una lunga storia Poi cercheremo di capire che cosa realmente è accaduto Poi quando vai dai tuoi amici in cerca di conforto Diciamo che la cosa non aiuta da solo è pazzesco puoi ubriacarti sbrattare dove vuoi, girare nudo per casa tu non vieni qua in diretta in una trasmissione a raccontare i fatti tuoi chiaro? ma se non fosse che dopo dovrei pulire direi che il discorso non fa una piega anche perché per una persona che vive da sola e lavora è praticamente impossibile tenere casa sempre perfetta, in ordine, pulita ci vorrebbe un intervento divino non guardare me figliolo c***i tuoi padre Pino aspettami Vabbè dai, tanto ci pensa la donna delle pulizie Ma poi realizzi che Oh cazzo, sono io la donna delle pulizie E quindi con tutta la calma del mondo La reazione istintiva è quella di Questa è benzina Ma poi prevale la ragione e pulisci più o meno A tappe Non ti sembra che puzzi come il bagno di un autogrill Vivere da soli è una gran figata Ma comporta davvero moltissime responsabilità Quindi assicuratevi di essere adulti come me Prima di fare un passo del genere Io sono tuo padre <coughs> Adesso vi saluto che devo andare a togliere l'albero di Natale. Sì, è del 2019. Ciao. Ma la roba precotta va mangiata gelata? No, perché in teoria è già cotta, no? No? Vabbè. Mamma mia. Meno male che me so tagliato. Forza di mangiare roba precotta, sto a mettere su una trippa...